che con la discussione di queste delibere si sta facendo forse un po' mischiando alcuni ambiti, diciamo che parliamo sempre ovviamente di Roma metropolitane, eh, qui parliamo di sentenze di eh, tribunali eh, e che hanno generato dei debiti fuori bilancio, ovviamente c'è una responsabilità eh, da parte di tutti a portare avanti queste delibere eh, perché purtroppo e questa è veramente una cosa brutta c'è eh, stata come conseguenza anche il non pagamento degli, eh, degli stipendi però rilevo in alcune, eh, in alcune dichiarazioni delle opposizioni eh, po' come mischiare alcuni ambiti, eh, io sinceramente mi sento di respingere eh, alcune personalizzazioni di certi eh, attacchi ad alcuni assessori, le decisioni sono state prese dalla maggioranza, eh, per quanto riguarda la delibera di liquidazione è stata una decisione per noi molto sofferta, ma in quel momento è stata presa da tutti quanti i consiglieri. È stato ritenuto la scelta migliore in quel momento, e eh, come ho detto stamattina, anche in eh, commissione Mobilità che si diceva che non era regolare quella delibera, no, era regolare la scelta. Eravamo immaginato di dover eh, come dire, fare anche uno scorpero con una cessione di ramo d'azienda per salvaguardare il perimetro dei lavoratori. Lo so, è una scelta forte, non era una scelta eh, forse completamente indolore, ma in quel momento era la meno dolorosa che potevamo immaginare. Il lavoro che è stato fatto fino adesso ha portato ad uno... Eh, sviluppo, delle analisi, degli approfondimenti, delle, de, de, del ragionare eh, su questi argomenti al punto che si sta immaginando di poter anche eh, valutare un, un, un percorso diverso da quella, eh, da quella delibera. Però in quel momento era la cosa migliore che potevamo fare. Tutto possiamo dire a questa maggioranza tranne che non ha deciso, che non ci ha messo la faccia che non ci ha avuto delle persone che abbia avuto il coraggio di prendere delle decisioni, delle volte forti, ma ha avuto questo, eh, questo coraggio, delle volte condivisibili, delle volte no, è ovvio, abbiamo discusso tante volte eh, di questi argomenti in assemblea e in commissione, però stato, ci sono state delle decisioni, ci sono state delle decisioni ed ora c'è un'ipotesi ci può, si può ragionare di poter arrivare ad una conclusione che sia meno indolore della decisione, che con io dico, responsabilità. Eh, noi abbiamo preso a suo tempo con la uh, delibera della liquidazione e, e valuteremo anche questo. Eh, mh, ripeto, alcune. Uh, affermazioni uh, fatte uh, non le condivido uh, tipo essere, aver uh, oscillato uh, creato danni in realtà quelle scelte hanno dato maggior tempo e maggior respiro per poter prendere anche delle decisioni altri tipi di decisioni oggi comunque ragioniamo di tre delibere che sono debili fuori bilancio dettate da alcune eh, sentenze, questo ce n'è, ehm, ovviamente eh, siamo tutti, come dire, eh, eh, concordi nel dire che darà più respiro a, ad una società come Roma Metropolitana, che oggettivamente ha avuto un percorso molto eh, articolato in questi anni, ma per noi non è stato... Non è stato possibile gestirla in un modo diverso, eh, diverso perché era proprio la complessità degli argomenti che abbiamo affrontato, ha fatto sì che ci ha fatto prendere determinate decisioni e man mano stiamo andando avanti. Oggettivamente la eh, questione degli interessi lo abbiamo detto anche stamattina in commissione. È una cosa che mh, va un po' eh, chiarita. Ma intanto facciamo un passo e lo facciamo con responsabilità, eh, per, eh, vot votando queste. Deliberi di debiti fuori bilancio in modo tale che si dà questo maggior respiro a Roma Metropolitana e intanto recuperiamo una situazione di normalità e usciamo da questa uh, situazione assolutamente incresciosa in cui uh, addirittura siamo arrivati anche al non uh, pagamento degli stipendi. Grazie Presidente.